E senti il che il che il fa, le ho tolgle che i de mi i fanno di go urol nocco, pregon che de la e mio zo. Zitti bifolchi, stolti e ignoranti, diamo valore ai vostri monti, siamo il futuro, la nuova età, noi vi donniamo la civiltà motor la me lauro men he mio dutur men bambiniero men fai muradur man ha che mur con poccement al vezzo con laivo e al con niente che ne sapete voi manovali senza opinione non sono uguali non si va naso qui c'è un progetto c'è l'ingegnere c'è l'architetto Si rogge più e ma gente mal, l'ensemo a tace son fontalal, la digola è erupida nel me, la porta via i paesi nel de. Dove rombò la morte implacabile, salza l'augurio di giovinezza, se vincita simbol di lotta, pugna perenne tra uomo e natura dice che è scritto il suo giornale, gli fai i fai per il cuore, gli fa i fale gli le magagne, dopo la culpole delle montagne. Desideriamo vostra maestà una chiesetta dove pregare per i nostri morti ed insegnare ai figli a piangere e non a odiare. Menga che i morciamode o tra, e sto preotel bel Genpe pieno pieno El il bel perdonà, pieno ca, gheso pieno gesa, e lui domanda i hol per l'acceso. Vedete troppo, scrive impresa, voi non potete aver la pretesa di noi ridurre miserie tristi, siate sensati, non egoisti. So al io oem votan tot, i paesane retta tot, betalalges hi sento morci, e le che canto mai volci. Non ci fu dolo, non ci fu offesa, dice il collegio della difesa, a far cadere muri e pilastri, fu un attentato degli anarchisti. Colario che tirò il halter a che la pulpo alle e le nidoso, e il harabel sesto procè, il gel fa a che del de. Zitti la legge è uguale per tutti, dare in giustizia ai vostri lutti. Sei sono assolti ma due condannati, a ben tre anni ma due condonati. Zitti la legge è per tutti è uguale e tratta il ricco come il manovale. E la condanna nessuno fa torto, un di di pena per ogni morto. Zitti la legge per tutti è uguale e tratta il ricco come il manovale e la condanna nessuno fa torto un dì di pena quasi per ogni morto.